Ciao! Allora, eccomi qui, come avevo detto su Instagram, e quindi seguitemi intanto. Come avete passato la domenica? <ride> Rido perché finalmente, ora che sto registrando il video, è lunedì. Voi lo vedete martedì, comunque perché devo editarlo, ma è una cosa veloce, perché il titolo non è affatto un clickbait, ma è bensì Per chiudere un buco abbiamo tirato giù una parete. Allora, vi spiego, vi spiego facilmente. Eh, noi siamo soliti, io e mio marito, fare tutti questi lavori in casa nel fine settimana, perché è l'unico momento che abbiamo tempo per fare qualcosa. Ed è poi col Carlo ci eravamo un po' fermati. Adesso ricominciamo, quindi se volete i video ve li faccio volentieri. Certo è che ero partita a fare delle clip, perché le facevo solo quando mi fermavo un attimo a prendere fiato, facevo delle clip e ne mettevo sulle storie di Instagram e non ho pensato che non tutti hanno Instagram però tutti possono vedere YouTube e quindi invece di spiegarvi tutta la storia su Instagram ho pensato di fare direttamente un video qui se vi piace allora veniamo a che cosa è successo? Intanto comunque ho recuperato le storie di Instagram, così chi non le ha viste le metto qua un po' a random in base a quando parlo. Allora, è partito tutto. Che io vivo in una casa isolata, intorno ci sono campi, ok? Però attaccata c'è una casa eh, disabitata, una vecchia casa da contadini, che però adesso stanno sistemando. E quindi fanno i lavori, ed c'è è stato un'impresa, ed è fanno tanto rumore. Ed C'è stato anche quei giorni che vibrava proprio la casa qui, quindi neanche tanto simpatico. Ma comunque il fatto sta che dopo anni, anni, anni, anni, se non decenni, che questa casa è disabitata, dentro c'era il mondo, cioè, mh, topi, ghiri, altri animali, Mettono le balle di fieno, quindi la sera ci andavano a dormire, e dei caprioli, davvero c'è di tutto. Muovendo e facendo rumore, sono tutti scappati e hanno cercato di infilarsi in tutti i buchi. Bene, abbiamo iniziato la sera stessa a sentire nel solaio, nel sottotetto da moglie. Ci sono sempre stati i topolini, quindi vabbè. Una sera, la sera dopo, iniziamo a sentire che sembrava la balera, era. non erano ci, ci, ci, ci, ci. E dei rumori forti, subito pensavo di notte che si fosse svegliato il mio marito, quindi che rumori! E quindi ho detto, no, c'è qualcosa che non va. Abbiamo iniziato a guardare, perché il topolino c'è sempre, ma lì vuol dire che è entrato davvero tanto. ha ah, premesso mi piacciono i roditori, sono amica dei roditori assolutamente non li voglio fare male, anzi quando ne era accaduto un giro nel tubo dell'acqua c'è la storia anche lì su Instagram e l'abbiamo recuperato quindi lo aiutiamo, però non voglio roditori in casa, adesso non esageriamo eh. anche se sono chiusi quindi non verranno mai qui in casa sono proprio nel solaio ma possono andare da un'altra parte? più in là ci sono tanti case disabitate che volendo possono andare tranquillamente e nessuno disturba allora è entrata guarda un attimo e abbiamo visto che nella parete esterna c'era un piccolo buco e tenendoci controllato abbiamo visto che la mattina dopo c'era del non era cemento era um, eh, intonaco in terra quindi vuol dire che sono entrati da lì e magari hanno cercato anche di tirarne fuori un po per farsi più spazio di caffè questo piccolo buco chiudiamo il buco perché è meglio così non entrano più sono notturni loro entrano la notte noi lo chiudiamo di giorno lo chiudiamo ci mettiamo una bella cimentata così non riescono neanche a grattare e a entrare e siamo a posto ok iniziamo a togliere l'intonaco, quello esterno, perché la parete ovviamente è esterna, anzi è proprio quella sopra la porta, ingresso, vabbè, iniziamo a togliere un attimo l'intonaco, viene giù, viene giù, viene giù. La serie, la casa è vecchia, davvero vecchia la nostra, e, e anni e anni fa le facevano un po', così tanto per fare, morale che intanto che stanno togliendo per l'intonaco rotto per mettere il cemento sopra, vediamo che c'è un pezzo di trave, ma un pezzo, quindi per fare il riempimento quando hanno costruito la casa, hanno messo un pezzo, un bel pezzo di legno dentro, così, per fare spessore e poi dopo per chiudere, non è importante, non è niente, è proprio un pezzo, che col tempo è marcita, e poi regola fondamentale, il cemento non prende sul legno quindi per forza che si stava anche sgretolando tutto ok quindi non è più solo un buchino da chiudere perché facciamo le cose ben fatte così non ci torniamo più dietro togliamo tutto quel pezzo di legno che oltretutto era un bel pezzo di legno ma penso che vi metto una foto qui e quindi da quel piccolo buchino da chiudere siamo iniziati iniziata a togliere tutto lo strato una bella fetta riuscire a chiudere a togliere il legno e pulire in modo che fosse bello stabile per poi riuscire a richiudere fatto sta vogliamo farci le cose facili perché noi le cose facili mai ma proprio mai che ovviamente quella parte da togliere non era lì comoda non è mai comodo però non era lì no a metà giustamente tra una parte, una, una porta in vetro che è fissata e non si poteva togliere. E il tubo dell'Enel con la foto comunque sia lo vedete sicuramente meglio. C'è una parte, poi c'è il tubo dell'Enel in mezzo, c'è la porta a vetro e poi c'è l'altro pezzo. Quindi dovevamo anche lavorare intorno, non si tolgono. La porta a vetro è fissata e aiuto! E il tubo dell'Enel non si toglie anche se ovviamente è, è isolatissimo e toccandolo non succede niente. Iniziamo con qualche foto e qualche video per farvi vedere un attimo. che vedete così per ricordare un secondo se avete l'account instagram seguitemi ma perché le storie faccio le storie più che altro poi se per caso vi piacciono questi video vi racconto che cosa combina, abbiamo combinato va bene volentieri però lì è proprio più immediato lo vedete subito tempo diretto lo vedete in notturna anche perché comunque è diventato che okay, era un buco talmente grosso è diventato che okay, ho detto ci facciamo il soppalco per le tortore dato che ho le tortore che mangiano sempre da me e mangiano le crocchette del gatto oltretutto non pane o crocchette del gatto sono belle cicciotte eh? d'inverno loro stanno benissimo e allora, ci facciamo il soppalchino così stanno anche belle tranquille non le affittiamo ci facciamo pagare non chiudiamo neanche no il buco la chiuderà anche perché ci siamo accorti che era passante quindi andava e da alcune parti, scusate, così è meglio, da alcune parti vedevamo direttamente il, come si chiama, prima, il sottotetto, quindi vedevamo l'interno, quindi bello passante, fatta bene, bene, bene, bene, bene, ok, quindi fatto tutto, tolto tutto e pulito tutto, in giornata siamo in due, io e mio marito, due. e quindi siamo arrivati a sera, quindi con le lucine e quelle dei frontali, con il buio dopo esserci perché sono rossa no. dopo aver passato il periodo mosche e il periodo da zanzare della giornata fortuna che non c'era neanche troppo caldo e comunque sia siamo arrivati a farlo ed è in, in serata quindi dopo recupera il legno abbiamo tolto recupera per riuscire a riempire per è un buco davvero grosso cerca dei mattoni di certe misure quindi lui sopra, e io sotto a cercare i mattoni, le misure, cercare i sassi, cercare il tutto, fortuna che abbiamo una fornitura di mattoni e di sassi, che è sempre là, nell'angolo, quindi recuperiamo da lì e mettiamo, finalmente, fatto un lavoro ben fatto, ormai sono una maga, sì sì, una maga, del fare il cemento, perché ovviamente si va a mano, non abbiamo neanche quelli mescolatori che si attaccano al trappano, no, a mano, quindi... Abbiamo fatto tre calderini, alla fine, di cemento, e li ho fatti tutti e tre io, perché ho le misure un pochino più precise. Quello che ha fatto lui subito, infatti era troppo acquoso, ha dovuto aspettare, gli altri li ho fatti io. Perché se ti ho scritto un terzo e un... sono precisa. Quindi quelli li ho fatti. Poi mi chiedo, in settimana, come mai mi fa male la schiena? Come mai mi blocco col collo? ma chissà come mai, comunque arrivati in notturna, perché erano le dieci e mezza, che abbiamo finito di chiudere, basta, vogliamo sapere, e... Mm, dirvi è fine di chiudere adesso ovviamente si vede la parte in cemento la parte chiusa dobbiamo ancora mettere un mattone ma quella è la parte contro il muro e non è contro il sasso quindi non possono assolutamente grattare lì quindi loro andranno da un'altra parte <ride> sicuramente e, e se vengono in mente che devo dirvi anche un'altra cosa ma ve la dico dopo puoi pitturare l'esterno si pitturerà quello non c'è problema si fa in 5 minuti ma finalmente abbiamo finito una domenica di relax tranquilli per ricaricarci dalla settimana ecco noi facciamo così tranquilli tranquilli è la nostra più o meno normalità quindi di lavoro davvero ne facciamo tanti e non si è mai finito che è una casa lo sa non si è mai finito quello che volevo dirvi è che alla sera effettivamente eravamo qua in salotto perché alle 11 noi cenavamo e una volta finito mi sono lavata, ho voluto anche fare da cena, comunque vabbè, una volta poi ce lavamo, si... cercavano di entrare, e yeah, no, c'è il sasso, adesso non entrate più, andate da un'altra parte, allora credo comunque sia con le stories più o meno di avervi mostrato tutto, avevo detto su Instagram che avrei spiegato il giorno dopo perché da un piccolo buco siamo passati a una voragine, e invece ho pensato che dato che è una storia lunga e poi nessuno ci crede sicuramente ho fatto un video che facciamo prima se però preferite invece che questi video chiacchierici che adesso da montare in giornata sarà bello divertente se invece questi video chiacchierici preferite guardarli in tempo reale ci sono le storie su Instagram link in descrizione mi seguite lì tranquillamente e poi mi dite anche se preferite su Instagram o qui come video dove raccolgo tutto se sono lavori di più giorni li raccoglierò tutte le clip e in più giorni e poi vi farò un video unico, non vado a farmene di più, anche perché il lavoro sta andando facendo. Allora, io direi basta, comunque mi ho preparato la borraccia perché sapevo che avrei parlato e come, io spero e vi di... rifacciamo il discorso. Spero, dai, vi ha avuto un pochino di compagnia. Spero che come inizio a settembre vi sia sì, cominciato bene. Se avete ricominciato ad andare a lavorare e. Eh, io non ho mai smesso! Invece, tra poco inizieranno anche le scuole. quindi se invece andato a scuola, no, dai, che è un altro anno. Comunque, rivedete i vostri amici. Quindi c'è qualcosa di positivo anche in questo. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! No, ma fammi capire, ho parlato per 12 minuti e devo metterci anche i clip. Oddio, che video viene. Ah, oh, è ancora acceso oltretutto, vabbè, a posto.